Ciao la gente, vi faccio prima salutare dal cagnino Gigio. Ciao Gigio, bello. È anche bellissima? Ah, bella! Ah, ah. Sono pomodoro, tu vuoi la carne, è vero? È un po' meglio, è eh, quell'odore lì, eh? Sono un po' mangiato. Allora, chi se lo ricorda questo coltello qua dell'ultimo video che è quello che taglia ma non taglia, forse taglia, non lo so. allora facciamo la prova del pomodoro oggi. Eh? 24 piatti finti perché sono un pelandrone quindi allora se ricordate dalle condizioni in cui taglia e non taglia l'altra volta avevo ancora dato qualche colpetto quindi magari oggi non lo provo più sulla mano però non è ancora finito quindi oggi volevo fare un po di carne con i cagnetti e siamo venuti nella Tana del Mù spucina d'alcol prima o poi mi farò anche un gas che costa meno la Mona uh, Lisa qua non fa mai ordine allora oggi facciamo la prova del pomodoro in che senso? <coughs> Lì già della carne va il bruciatore lo conoscete <coughs> scusatemi medita lascialo stare prima o poi ti mangia la prova del pomodoro io la intendo così con solo il peso allora, sul fianco scivola proviamo prima in centro quindi comunque entra adesso facciamo la prova dopo affidato la allora, pietra ad asciutto perché facciamo finta che siamo in giro come avevo detto l'altra volta io vado a spinta su un lato e a spinta cioè a spinta verso il cuore su un lato Devo vedere un attimo Basta acqua basta! Eh scusatemi, devo, mi ha respirato un pelo di cane giocandoci prima. Allora, riprendiamo. Come ho detto, ha spinta verso il fuori su un lato, ha spinta verso il dentro l'altro. Il mio angolo da copiare la lama leggermente più aperto non ci metto lo scotch che non c'è voglia tanto ormai sta là, ma l'ho legata per poterlo andare una volta e poi adesso è bevuto sono un pasticcione allora cominciamo così ecco dopo che, cioè io adesso i fianchi ce l'ho già fatti con questo angolo qua che dicevo l'altra volta dopo di solito ci faccio il controfiletto non lo so come si chiama il second bevel, cioè con un pochettino più di precisione lo faccio leggermente più aperto De sì, leggermente più aperto in modo che sono sicuro che tutte le passate mi lavorano sulla cresta e in questo momento sto ad ascoltare come raspa e quanto raspa quindi l'angolo l'abbiamo aperto, vediamo se entra un po' più volentieri nel pomodoro, vicino al taglio di prima beh, adesso dovrei contare i tagli nelle riprese, però dopo non, non va più tanto giù volentieri perché comincia che i fianchi poi non aprire il pomodoro, arriva nella parte centrale, però se io a secondo il movimento Questo è quello che può fare una filatura al carburondo nel tempo, nel senso che adesso va beh, appena appena nel tempo, nel senso che adesso va beh, appena appena nel tempo, nel senso che adesso va appena... beh, appena appena affilato però, dura, dura così soprattutto se gli fai questo secondo angolo vediamo un po' di nuovo tanto poi mi ci devo fare l'insalata voglio provare a fare l'insalata con la mela e l'aceto balsamico e il pomodoro ovviamente ecco, Vediamo un po' adesso proviamo a, farne una sottile. Ah, proviamo a farne una sottile e vediamo quanto sottile si può fare qua c'è la parte centrale per quello va giù o meno gribbio vediamo di qua allora prima lo spiattiamo tanto poi la mandorina di insalata non importa se i testi sono fatti male ho giocato fino adesso allora proviamo a vedere questa larghezza qua. È eh, scappato fuori. Tengo un po' spinto verso il dentro ma non verso il giù. Il giù lo taglia. Eh. Così. Uh, quasi mi prendo il dito. Va bene. Vabbè. Ormai penso che quello che c'era da vedere si è visto. Eh. Piccolo aggiornamento su l'insalata mele pomodori, tanta tanta roba, ma che buona! Al contadino non far sapere quanto è buona l'insalata con le mele.